da 2016 che in certi periodi vi ha portato parecchie noie dal punto di vista amoroso ma quest'anno dimenticate tutto sarà infatti un anno fantastico specie se siete nati in gennaio sono possibili convivenze e matrimoni nascita di figli l'acquisto di una casa un trasloco importante Molto favoriti i nuovi incontri per chi è single, specialmente fra febbraio e giugno. Il 2017 nasce sotto ottimi auspici e vi permetterà di vivere finalmente il vero amore. Anche in ambito lavorativo le stelle vi saranno favorevolissime. Se siete senza lavoro lo troverete senz'altro, se invece siete già occupati ma scontenti allora potrete cambiare. Riceverete consensi e apprezzamenti dai vostri superiori. Chi ha avuto noie finanziarie, quest'anno si risolleverà certamente.